Allora, eh, Cilanti è stato candidato alle primarie del PD, è giunto terzo se non erro. Però ha posto dei temi... Ho battuto Pittella però, insomma, me la sono cavata. Però, Tutto però è uscito veramente bene perché ha posto alcune riflessioni. Perché la sinistra italiana, converrete, a furia di fare riflessioni si trova nello stato in cui è. Noi dobbiamo subito sconderare il campo da un dubbio, no? Lo chiedo a Civati, ma eh, poi non ne parliamo più, ma sto patto del Nazzareno che cos'è? Perché nessuno l'ha capito. Tanto eh, buonasera, come state? Fa un po' umido, eh? eh c'è il signore di Primoniaga che ha delle idee in proposito. Allora, io penso che, io non lo so che cosa c'è nel patto di Nazzareno, perché sono informato come voi di quello che si discute, leggo le discrezioni sui giornali come fate tutti quello che posso dire è che io sono rimasto tra i pochi del Partito Democratico a pensare che questa alleanza con la destra in tutte le sue formule prima o poi debba andare superata e questo è il problema politico che io pongo da un anno e mezzo perché come ricordavi giustamente tu non è che si era inventata Renzi, Renzi è entrato in quella habitat che però avevamo costituito l'anno prima allora la mia domanda è, non è tanto sul merito, perché il merito è il patto in se stesso in qualche modo, no? l'ha scritto bene Antonio Polito sul Corriere della Sera, Antonio Polito è uno che mi odia a me, perché sono uscito vuol dire che mi ha proprio convinto, e dice il fatto è il fatto stesso, cioè il fatto che ci sia un rapporto politico privilegiato tra Renzi e Berlusconi. Questo è il fatto che avete misurato, oggi all'atto dell'approvazione della riforma del Senato ci sono stati molti attracci un po' inconsueti, no? io per esempio non abbraccerei con tutto questo slancio Paolo Romani, non so se ce l'avete presente, cioè, gli darei la mano un mignolino con simpatia, è un trasporto molto forte, ma questo è nato l'anno scorso, perché vi ricordate l'anno scorso che a Miti a Suzzara era la fase in cui il Presidente del Consiglio precedente proponeva una fecondazione reciproca tra destra e sinistra, vi ricordate, che a me mi, mi colpì perché all'estate uno dice di sera, magari no, cioè anche quando le serate sono lunghe in uno, però il verbo fecondare era forte, era molto, era una scelta politica, poi l'etta misurava di più le parole, no? era un uomo più cauto, quindi quel messaggio era già fortissimo e guardate che questo invece rischia di essere un, un fatto che non riguarda solo Berlusconi ma che riguarda quel potere che si diceva prima cioè noi comunque non troviamo più strano che Berlusconi sia addirittura uno che può parlare di giustizia con noi, no? magari segretamente io lo trovo questo invece che questo non si può fare per quanto mi dico, l'ho già dichiarato a Repubblica cioè il pazzo del Mezzareno sulla giustizia risparmiatecelo vogliamo discutere in Parlamento, vogliamo discutere anche con le altre forze politiche che ci sono che magari hanno delle idee interessanti che sono sicuramente meno gravate da problemi giudiziari e da un'attività legislativa che dura da vent'anni perché Berlusconi non è semplicemente un imputato, un condannato, Berlusconi ha fatto in 20 anni, ha distrutto lo Stato civile di questo Paese, io la penso così, oppure devo cambiare idea anche su quello, io penso che le leggi siamo letti in vergoni, che uno dei motivi per cui questo Paese non riparte mai è che c'è un senso di legalità diffuso quella notte, della, quel giorno della civetta di Sciascia, per noi dura tutto l'anno, no? comincia più di gennaio e finisce a Capodanno, e quello è il vero problema, per cui io con uno così insomma, sì ci parlo in Parlamento con i suoi rappresentanti rispetto alla democrazia, ma sulla giustizia vorrei sentire altre voci, dicevo che non troviamo strano questo e per finire non troviamo strano tante altre cose, che secondo me non è che dobbiamo vivere con malizia, però ci dobbiamo dire quanto dureranno. Cioè noi abbiamo fatto l'opposizione al modo di fare politica di formigoni e lupi per vent'anni no? in Lombardia e lo facevamo motivatamente, e qui la prima volta che venivo, tanti anni fa si discuteva del sistema di potere di comunione liberazione, della chiusura verso i diritti, della sanità, tutte cose che ci sembravano dei matti e poi sono, sono rivelate drammaticamente vere, Diana De Marchi è una delle migliori dirigenti d'Italia del nostro partito, applauso, dopo lo conferirà. Si occupa di legalità in, in Lombardia e ci ricorderemo tutti che insomma, eh, Formigoni cadde per l'Andrangheta, non perché aveva no, avuto un problema di maggioranza che lui gli aveva tolto la fiducia, era caduto perché c'era un assessore accusato di comprare i voti all'Andrangheta. Tra l'altro, non si capisce con quali soldi perché era anche come dire, al limite, anche qui nel surreale. Quindi, dicevo, Formigoni è un nostro alleato e c'è cioè l'expo Lupi, è un ministro, oggi domani lo troverete su tutti i giornali perché è stata chiusa l'avvertenza con la trattativa con il piatto, con qualche problema dal punto di vista occupazionale che speriamo si riescano ad affrontare. Però sono tutti cioè, potrei andare avanti tutto il giorno, eh. c'è cioè, Sacconi che avete visto in versione pirata, perché ha quell'occhio eh, medicato. Eh, che è un nostro interlocutore in materia del lavoro e il decreto che abbiamo fatto con il ministro Poletti risente molto l'influenza di Sacconi. Allora, io voglio solo capire, eh, mi permetto di chiederlo senza polemica, perché poi sono anche stufo che tutto venga enfatizzato. La mia domanda è semplice: questa situazione durerà davvero fino al 2018? Cambierà i connotati della nostra anche politica delle alleanze? Perché questa polemica con Vendola di settimana scorsa era veramente pesantissima ma non per vendola di per sé o per sé da cui io mi sento particolarmente vicino a altri da giuro con più bastiglio ma perché quello era il centro-sinistra quella era l'idea che c'era un PD che rappresentava tutto il centro-sinistra quindi avrebbe progressivamente portato Cell con sé e avrebbe sfidato il centro-destra che è il motivo per cui è stato fatto fuori prodi l'anno scorso